Gli apostoli vogliono riferire tutto a Gesù, lui li incontra e la prima cosa che vogliono fare è riferire tutto ciò che hanno fatto, tutto ciò che hanno insegnato, hanno il desiderio, hanno l'entusiasmo ecco, di riportare i successi conseguiti evidentemente, un po' come quando un figlio vuole raccontare al padre quello che ha fatto a scuola, quello che è riuscito a conseguire, è come anche... Dei sacerdoti vogliono raccontare al proprio vescovo, vogliono riferire le loro gioie, vogliono comunicare, vogliono trasferire questo entusiasmo. Ma Gesù è preoccupato per loro, è interessato più che altro a loro. È per questo che dice loro venite qui, riposatevi un po'. Capisce che è necessario per loro che si riposino, che comunque non venga trascurato ciò che è essenziale, cioè proprio il rapporto con Lui. E molto spesso, devo dire, anche nelle nostre realtà pastorali, nei, nei progetti pastorali che facciamo, nelle nostre situazioni ecclesiali, no? ci, si, ci si mette a lavorare così tanto, a progettare, progettare, fare. In questo periodo ancora che stiamo vivendo così, della pandemia, almeno fino a giugno si è progettato continui incontri, webinar, chat, incontri online, incontri a distanza, quasi per, per riempire un vuoto, per dire che, che si è fatto qualcosa e a tutti i costi si è fatto, perché prevale la logica del fare, del fare, dell'organizzare. Si creano eventi, si fanno grandi eventi dove devono confluire persone, dove si deve avere, contare anche il numero dei partecipanti ed è importante che siano molti e, e si va così in frustrazione quando sono pochi. Ma tutto questo al Signore non importa, non interessa tutto questo. Quello che gli interessa è la qualità del nostro rapporto con Lui. Anzi, in alcuni casi Gesù è il grande assente. Si finisce con creare grandi cornici, fare grandi organizzazioni, grandi programmi e poi manca proprio Gesù, manca proprio Lui, manca proprio colui per il quale stiamo organizzando, <ride> è paradossale ma accade proprio questo, come quando una corale no, esegue benissimo i canti e lo fa con grande, con grande clamore e con la meraviglia di tutti dentro la liturgia e poi al momento del, della predicazione del ministro o della consacrazione nei momenti più salienti della celebrazione la corale non c'è più, ma perché ha pregato questa corale, per chi ha cantato? Ecco, è importante che consideriamo la necessità del riposo nel cuore di Cristo, del riposo in Cristo. Don Tonino Bello pensava così che la, la Madonna fosse eh, colei che, che invita al riposo. Eh, la chiamava proprio la Santa Maria Donna del Riposo. E voglio citare proprio un passo di questa sua stupenda preghiera che eh, si riferisce proprio agli evangelizzatori e concludere anche questa riflessione. Santa Maria, donna del riposo, vogliamo pregarti per coloro che annunciano il Vangelo, qualche volta li vediamo stanchi e sfiduciati e sembrano dire come San Pietro, abbiamo faticato tutta la notte ma non abbiamo preso nulla, ebbene fermali quando la generosità pastorale li porta a trascurare la loro stessa persona, richiamali al dovere del riposo, allontanali dalla frenesia dell'azione, aiutali a dormire tranquilli. Non indurli nella tentazione di ridurre le quote minime di sonno neppure per la causa del regno, perché lo stress apostolico non è un incenso gradito al cospetto di Dio. Buona domenica a tutti.